Salve cari amiche e cari amici, sempre il live mi prende di sorpresa perché poi c'è uno schifio nello scrittorio di, di prese, auricolari, alimentatori, occhiali che con i nuovi occhiali ci vedo me meno dallo schermo che con i vecchi fazzoletti eccetera allora purtroppo inizio il live e, e mi prende di sorpresa mi prende di sorpresa perché vabbè ogni momento è quello giusto per fare un live comunque Salve cari amiche e cari amici, qui vi saluta il vostro Sant'Enchan come sempre, come ogni volta che apro i miei video anche i miei live, apro così eh, qua ormai sono le 23.07, fanno 14 gradi centigradi, eh, Fahrenheit sono 57, ciao Alessandro Arcangeli, come stai? un Saluto anche a Antonio Trotta. Mi sembra che si chiami eh, eh, Antonio Trotta. Aspe aspetta, che vedo un po'. Carissimo, carissimo anche a te, caro amico. Bene, spamma pure. Invita gente a live. Eh, dicevo. 50 gradi Fahrenheit 14 gradi centigradi la temperatura massima è stata di 23, 23 gradi ne faranno di minimo 10 precipitazione 0 per cento umidità 87 per cento infatti mi sto cucinando come un tortellino a vapore cinese e vento di 3 km orari in pratica non c'è un filo d'aria ciao Claudio Wolf come stai spero bene allora, eh, basta, questi sono stati i dati meteorologici che... Vabbè, il vento è uno schifo, è tutto uno schifo, ma di che eh, pa parlarvi? Come dice il titolo, Sant'Enchan risponde a l'ambrenedetto eh, decimo sesto ed altro ancora, live sarà più altro ancora, ma Alessandro Arcangeli, credo che sia stato lui che sia che eh, sia stato tu, caro Alessandro Arcangeli. Eh, l'amico che mi ha fatto conoscere Lambrenedetto decimo eh, perché mi ha fatto vedere un live o un video. E io gli vorrei dire a Lambrenedetto decimo sesto che ha fatto molti live dicendo lui si è aveva pentito, a ah, bene, eh, sì, io sto bene, caro Claudio. Wolf io lo conosco da un bel po'. Mi dici Claudio Wolf. Bene, allora, siccome mi piacciono i suoi video, soprattutto di quando eh, perde le staffe, e qui io non userò paroline perché l'ultimo video non è che gli hanno tolto la monetizzazione ma gli hanno tolto la monetizzazione parziale quindi che significa eh, qua non riesco a trovare eh, dovrei mettere canale eh, monetizzazione vabbè no e eh, non c'è ecco, gestione video dice che il mio canale è a posto per la monetizzazione ma siccome ho impiegato una parolina che non, non ci è piaciuta. Eh, ah no, adesso mi sembra. Hanno revisionato il video e la monetizzazione è verde perché o è verde o è gialla limitata geograficamente o è, è nera che c'ha un taglio che non te lo monetizzano. però ci sono due miei video. Che Per esempio, un altro video streaming dal vostro Sant'Enchan e poi un altro che il, dove si fa vedere che una persona eh, hanno preso con le camere l'assassinato di una persona a Spari. Allora dice non è data. La maggior parte degli inserzionisti. C'è due video così con l'icono del dollaro giallo, anzi un altro anche breaking news siamo a rischio di una guerra mondiale nucleare nessuno ne parla eh, però di solito invece me li monetizzano quindi l'ultimo video live streaming parlando dei temi del giorno la manovra finanziaria ed altro, ancora me lo hanno monetizzato totalmente non è solo parziale si vede che hanno hanno visto che commettevano un errore e che il contenuto era per tutti gli inserzionisti ma ecco io ho visto L'ambrenedetto XVI eh, e eh, mi sono piaciuti i suoi video, soprattutto a degli argomenti, ma mi piace quando si incavola contro eh, incavola. Credo che non sia una parola cattiva, ormai l'ho detta. Speriamo che non mi tolgano la monetizzazione, anche se nei miei video non è che faccio dei video che ogni volta raccolgono subito 100.000 visualizzazioni. Si imbestializza. Eh, va su di testa contro chi il, lo spamma. Beh, allora vuol dire che prima mettono l'icono giallo del dollaro perché incavola eh, ci, ci sarà un algoritmo che lo confonde con quell'altra parola poi l'operatore umano va a controllare il video perché prima devono ra rastrellare tutte le informazioni e va a vedere che incavola allora ho visto anche dei video suoi nei quali dice che sta molto preoccupato e molto angosciato perché ha paura che lo, lo facciano fuori perché lui ha parlato molto perché ha detto cose che non si possono dire che ha colpito degli interessi forti e E che Quindi eh, ha paura. Che, ciao, Christian scooter, come stai? Buonanotte ormai, eh, spero bene, eh, e qui quindi, eh, l'ambrenedetto decimo sesto esprimeva in più di un video la sua angoscia perché aveva paura di rappresaglie di attentati, di soffrire. Eh, come si è visto nel eh, che gli è successo alla giornalista di malta che l'hanno fatta saltare con dell'esplosivo ha ricevuto delle minacce allora eh, io più o meno ho guardato qualche suo video non li ho guardati tutti non so da chi abbia ricevuto delle minacce lui dice che dalle persone di estrema destra e di estrema sinistra allora vabbè, eh, fa bene a ritenersi preoccupato perché eh, non si sa dove mai si può andare a finire o che abbia detto delle cose come la giornalista che hanno assassinato a malta che l'hanno fatta proprio saltare come falcone con dell'esplosivo gli hanno messo l'esplosivo in macchina perché indagava su traffici di persone di organi droga eccetera forse magari queste parole anche valgono per disturbare la monetizzazione però eh, se invece ha detto delle cose cioè tutte le cose che io ho sentito che lui ha detto non sono nulla di grave nulla per le quali lo vadino ad ammazzare perché basta vedere eh, qua cerchi su ti fai una googleata eh, stavo per scrivere google guarda eh, Report report, eh, Milena Gabbanelli. Ecco, Milena Gabanelli in report report ne ha dette di cotte e di crude su tutte le mafie italiane, su tutte le, le, gli affari, loschi report, e eh, vabbè, eh, chissà quante minacce gli saranno arrivate però basta vedere report che ti dà proprio nel dettaglio nomi, cognomi, eh, marchi di industria, fabbriche che fanno sversamenti cloacali clandestini. Eh, quindi, eh, report ha detto più eh, cose del nostro lambenedetto decimo sesto in un solo episodio. Va bene che anche la eh, nostra cara amica. Giornalista eh, autrice e conduttrice del programma report report Milena Gabanelli avrà eh, ricevuto delle minacce perché non c'è giudice avvocato o giornalista che non riceva delle minacce, ma non per questo si ritira. Eh, quindi, se la Gabanelli continua a lavorare nella RAI e eh, eh, tornano le inchieste di report eh, nella prima puntata, migliaia di impiegati della pubblica amministrazione da oltre vent'anni lavorano senza diritti e contributi, ecco, ci sarebbe da aspettarsi che qualche politico eh, gli voglia inoltrare delle minacce. Eh, quindi, se la Gabbanelli fa nomi e cognomi in report, se eh, hanno sospeso. Travaglio e Santoro perché Travaglio mandava le letterine di qua e di là soprattutto a Berlusconi e poi sono andati alla settima. Caro amico Lambrenedetto XVI, spiegaci Lambrenedetto che classe di minacce chi ti ha minacciato perché se lo lasci nel nulla gli dai più eh, vigore a queste minacce, gli dai più forza. Se la lasciano viva vuol dire che non ha nulla in mano. Se scoprisse qualcosa di grosso il giorno dopo la farebbero fuori, certo, Claudio Wolf è una possibilità, non la discuto, però voglio dire, eh, mi, so, mi sono perso qualche episodio di Lambrenedetto perché da quello che ho ascoltato io. Sempre parlato genericamente il fatto che nei supermercati italiani eccetera eh, possano arrivare a raddoppiare o a quadruplicare o a decuplicare il prezzo dei prodotti, soprattutto agricoli, non è una novità. Già ne parlavano negli anni 90. Negli anni 80, tu vai a comprare un chilo di carota a 4 euro ma la cassetta di 20 kg al produttore gliela pagano 20 centesimi di euro e il produttore c'ha tutte le spese tasse contributi bla bla bla agrochimici agroalimentari eh, contributi dei lavoratori per quello che poi si fomenta da parte di chi può l'assunzione di personale nero precario clandestino terzerizzato il caporalato nei campi perché gli fanno guadagnare appena 20 centesimi la cassetta di frutta infatti per quello chi può va a comprare al mercato generale perché già paghi molto meno che nei commerci soltanto che a volte ti devi capare la verdura in casa perché sono molte le cose che scarti comprando una cassetta di frutta nel mercato generale invece il supermercato ti fa trovare le cose belle monde. Ma si sa benissimo, dice il nostro amico Claudio Wolf. Non è una cosa strana, anche in Sardegna, molte cose costano molto meno che a Genova e sono le stesse cose. Esatto, quindi si tratta eh, se i politici non ci danno una mano, almeno di organizzarci tra noi consumatori perché non, ri non rimane un'altra, è così amico bisogna organizzarsi eh, bisogna essere più attivi bisogna cambiare informazione bisogna fare degli orti comunitari eh, bisogna tutelare il made in italy eh, che è realmente molto importante dalle truffe tanto straniere che imica, imitano i nostri marchi come dalle truffe nostrane perché ci sono molte organizzazioni delittive mafiose che eh, alterano, adulterano i nostri prodotti e poi all'estero mangiano delle cose insane che magari hanno pure degli effetti tossici negativi, fanno male. E chi ci va di mezzo eh, siamo noi perché ci tolgono il lavoro. Per esempio, da sempre a Napoli. Eh, certe persone per non fare nomi poi qualcuno ecco non voglio ricevere eh, le stesse minacce di lambrenedetto però a napoli una certa organizzazione di cui non faccio nome eh, ma che tutti conoscono che fa vende i loculi e le tombe per cui eh, anticipatamente eh, tolgono le bare e poi cuociono con della farina eh, fatta con impasti anche di cenere di segatura e altre cose la cuociono col fuoco che appicciano anche dal legno delle bare e delle ossa dei morti e, e quindi mangiano questo pane a napoli poveri claudio wolf qualche giorno fa hai sentito che hanno trovato dentro alcuni spinaci surgelati hanno trovato foglie di mandragola che è tossica ecco eh, io sono sempre stato contrario a comprare il minestrone e l'insalata già fatta eh, bisogna comprare eh, anche perché si risparmia cioè dove il risparmio di tempo nel comprare un minestrone o un'insalata già confezionata quando sai che la verdura già lavata e per si è appassisce velocemente, eh, bisogna comprare come si comprava una volta: ti compri la piantina di lattuga, ti compri la carotina, ti compri tutto quello che vuoi, poi lo lavi in casa. Così puoi togliere le erbacce. Se compri il fagottino con l'insalatina o il, meni, il minestrone già fatto, chiaro che non stai lì a. Eh, Spulciare il contenuto e poi tutto ti sta bene. Poi eh, dentro c'è la mandragola o addirittura la cicuta e resti avvelenato. È come comprare eh, una borsa di porcini che non sai dove sono stati raccolti. Eh, veramente, quindi ci sono molte cose oscure. Però, ecco, io non, non so. Non ho visto tutti i video di Lambrenedetto XVI, caro amico Claudio Wolf. Se tu mi puoi suggerire qualcuno nel quale lui fa espliciti riferimenti a cose o persone per le quali avrebbe ricevuto una minaccia, te ne sarai grato perché voglio informarmi, voglio sapere che cosa su sta succedendo nel nostro paese. Comunque, caro Lambrenedetto, decimo sesto, sono d'accordo con te. Eh, se tu guardassi i miei video, eh, ti accorgeresti che ho fatto molte parodie come Capitan Santecian e quindi eh, ti accorgeresti che anch'io la penso come te. Non esiste più né destra né sinistra. Io alcuni dove fa la spesa che mi ricordo non da nomi ah Bene, ecco, e quindi voglio dire: anch'io ho fatto dei video dove faccio la spesa. E mi lamento in uno, eh, cercate nel mio canale: cerca nel mio canale Claudio Wolf e poi compartilo. C'è uno in particolare. Ma guardali tutti. Eh, Sant'Enchan fa la spesa, o facendo la spesa. Adesso non mi ricordo il titolo in particolare perché li ho titolati tutti, più o meno, nello stesso modo essendo io un genio con molta fantasia ma in un video faccio proprio delle carrellate perché vado in giro col carrello e sto nella corsia della carta igienica e dico stiamo distruggendo il medio ambiente eh, non per produrre cellulosa che servirà a stampare libri non per produrre cultura come alle mie spalle non per produrre cultura ma in quel shopping center in una corsia di più di 20 metri di qua e di là e anche in altre corsie anzi forse era una doppia corsia di 20 metri forse era di 40 metri dal pavimento al soffitto alto 10 metri perché era tipo un capannone una cosa così c'erano tonnellate, tonnellate letteralmente di carta igienica. Stiamo distruggendo i boschi pluviali tropicali dell'Amazzonia non per produrre cultura o raccontini dark gotici come Phantomas, ma eh, stiamo bruciando eh, il medio ambiente per lavarci il fondo schiena. Ormai abbiamo distrutto tutto e visto che non abbiamo aderito al protocollo di chioto degli anni 80, ormai è troppo tardi per andare indietro. Vi ringrazio dei 5 like. Allora, eh, trovo giusto che eh, decimo XVI abbia fatto le, due, le, le sue denunce dai supermercati e lo invito a guardare i miei video e vi invito a tutti voi cercando nel mio canale spesa saint fa la spesa queste cose qua infatti stiamo estinguendo ogni specie di animale e il bello è che rompendo gli equilibri eh, ecologici eh, l'ultima specie a distinguerci saremo noi sempre che non venga questa famigerata guerra nucleare fra corea del nord e corea del sud adesso quindi dopo aver manifestato la mia adesione la mia solidarietà alam benedetto decimo sesto che grazie al nostro amico alessandro arcangeli ho scoperto forse anche grazie a te claudio wolf e vi voglio parlare se ne avrò tempo perché intanto si fa tardi sono le 23 e 28 E io già sto in aria da 21 minuti e eh, voglio parlarvi che ho visto dei documentari in youtube sul gotico poi non so esattamente quale possa essere la differenza fra il gotico il racconto noir l'orrore il, il terrore però c'è anche questo che non so se è, è noir o gotico che è fantomas che è bellissimo Di Pierre Souvestre e Marcel Alain, veramente. Se non ce l'avete, compratevelo edito dalla Arnaldo Mondadori editore. Bello. Il gotico: il gotico nacque con Edgar Allan Poe, esatto. Fantôma se Poi c'è un altro testo. Che mi è molto piaciuto, ma molto, e se lo trovo ve lo faccio vedere che è più antico e che forse è questo è gotico, non lo so. Di Charles Robert Maturin, Melmoth, l'uomo errante, l'uomo che fa un patto col diavolo e in pratica mi sembra che viene sulla terra a riscuotere le anime peccatori e qua si vede anche se non allo stesso livello dei 120 giorni di desade eh, qua si vede eh, come la corruzione possa colpire soprattutto ecclesiastici preti eh, tutte le persone proprio che per il loro lavoro la loro professione di fede hanno familiarità con il male e le sue manifestazioni nota e gli ecclesiastici dicono professione di fede è un lavoro il faust eh, sì l'ho visto più che altro nella tele che è buona a rovinare le cose anche il cinema e poi ci sarebbe il conte dracula infatti Dracula il Vampiro, ce l'ho qua un libro antichissimo che è costato a suo tempo 350 lire, quindi stiamo parlando di quando io ero proprio piccino. L'ha comprato mio padre. Longanesi company Una cosa che il cinema riesce sempre a rovinare tutti i buoni libri perché nessuna versione è aderente all'originale tutti credono che dracula il vampiro sia un racconto che direttamente è un viaggio al castello di transilvania dove incontrano un vampiro che succhia sangue invece il protagonista del libro vero mi sembra che è un agente immobiliare lo devo ritornare a leggere che eh, quindi più gotico di questo non si può e eh, questo sì che è un, una novella gotica però un racconto gotico un, però, dracula il vampiro non appare nel suo castello di transilvania è un lavoro me lo dicono spesso è un lavoro per loro me lo dicono spesso dei preti dracula è bello però il cinema ha fatto grandi perle sì allora ti dicevo eh, in effetti il protagonista mi sembra che è un agente immobiliare e dracula si è contatta con lui per comprare una mansione e, contrariamente a quello che si pensa eh, appare molta tecnologia in questo libro d'epoca perché stiamo alla fine dell'ottocento 1875 quindi eh, come fa eh, la gente immobiliare a vendere una vecchia proprietà al conte transilvano usa la prima eh, kodak scartabile per fare delle fotografie con la cellulosa e gli manda la foto a dracula che compra per corrispondenza la, la casa poi che c'entra l'elemento tecnologico la moglie del protagonista è una datilografa e la macchina da scrivere è stato uno degli, degli inventi più strepitosi di quell'epoca quindi trascrive tutte le lettere tutta la corrispondenza perché loro vogliono eh, investigare su questo conte dracula chi è veramente perché succedono delle strane cose intorno a lui allora ricevono della corrispondenza da parte di tutto il mondo la moglie non soltanto impiega l'invento della macchina da scrivere per eh, riuscire a E se lava la casa. Beh, vabbè, vi saluto, ciao.